Però arriviamo, tutto questo peraltro, ecco, è propedeutico a una tecnica, che è un aspetto ancora più interessante, perché non è semplicemente ottieni un tipo di... Eh, mantieni un tipo di um, comunicazione, di relazione, perché la persona deve sentire, che lo comprendi, che si linea, che lo rispetti, eccetera, ma anche perché la devi guidare a un tipo di tecnica che è semplice, ma non è facile. Allora, è molto difficile, nel senso che è apparentemente semplice, perché viene chiesto, eh, viene chiesto al paziente, proprio da qui la prossima volta, eh, in cui ci rivedremo, ti chiediamo di fare qualcosa che sarà estremamente doloroso, estremamente difficile, però eh, per uscirne ci dovrai passare attraverso. E vi chiediamo proprio di descrivere dettagliatamente ogni giorno, aggiungendo e cercando ogni volta sempre più dettagli, l'evento che appunto... Porta in terapia come evento traumatico, quello che gli si ripresenta quotidianamente alla memoria, quello che gli impedisce di avere appunto le giornate serene, che gli impedisce di andare in determinati luoghi perché gli ricordano l'evento, quindi quell'evento mantenuto da quelle che sono le coping reaction disfunzionali di cui magari parliamo in maniera più sì. dettagliata. Quindi il paziente dovrà ogni giorno trovare un momento della sua giornata per isolarsi e mettere per iscritto tutti i tutti, più piccoli dettagli, sonori, visivi, di sensazioni, tutto quello che ha visto, provato, immaginato nel momento del trauma. Questo a cosa porta? Il ridescrivere, il ripassarci costantemente, continuamente, quotidianamente attraverso ha degli effetti. Il primo è appunto, quello di esternalizzazione, cioè il paziente per la prima volta forse in modo così dettagliato Butta fuori quello che ha dentro. Quindi, nel dover descrivere e rivivere, esternalizza tutte le sue sensazioni, tutto quello che ha provato, tutto quello che teme e tutto quello che immagina. Questa eh, diciamo esternalizzazione porta, proprio mentre esternalizza, il paziente si abitua, si abitua a qualcosa che ha scacciato dalla, ha tentato in vano eh, di scacciare dalla propria mente quotidianamente, di cancellare perché. Mm. Quello che la mente fa è proprio tentare di cancellare o di controllare il pensiero per non rivivere, Invece in questo modo si abitua. Abituandosi cosa accade? Che se io mi abituo a qualcosa, le sensazioni, anche le più invalidanti, le più devastanti, le più travolgenti, si attenuano. Mm. Quindi nell'attenuarsi nelle le sensazioni, grazie a questo fenomeno di abituazione, nell'attenuarsi io lentamente le ricolloco e le ricolloco nel passato, non le cancello, io ricolloco il passato nel suo giusto posto, ovvero nel passato. Quindi questi quattro effetti vengono ottenuti contemporaneamente al processo di scrittura, cioè mentre il paziente scrive, esternalizza, si abitua, si distacca e ricolloca. Questo ovviamente è fatto quotidianamente per 10-15 giorni, quindi non è un effetto che si ottiene immediatamente. Si ottiene immediatamente, come dicevo prima, come diciamo, effetto valanga, esponenziale, cioè un primo cambiamento innesca una catena di cambiamenti, però ha diciamo, intensità esponenziale, non il cambiamento graduale, Passo dopo passo, cioè il piccolo cambiamento che introduce un altro piccolo cambiamento, ma è un cambiamento che introduce cambiamenti sempre più grandi. Mm -hmm. e, um, peraltro, ho oh, almeno un'altra mezza dozzina di domande. Um, andiamo con l'ordine: um, c'è una cosa che uh, voglio sottolineare perché ora stiamo parlando molto no, di um, trauma. Um, Abbiamo parlato, all'inizio ho usato l'etichetta di subopastro-traumatico da stress, poi l'intervista probabilmente metterò un titolo su questo, però in realtà eh, trauma inteso nell'accezione più, più grande. Io mi ricordo che mh, tra i vostri casi esempio ce n'erano alcuni di, proprio di patologia di post traumatico di etichetta diagnostica di subopastro-traumatico da stress, c'erano tutta una serie di problematiche che rientravano, se mi ricordo bene, sotto un'etichetta non vaga, um, ampia, che era quella della rabbia, alla rabbia il lutto, uh, ce n'era uno in particolare rispetto anche lì, il lutto, non solamente la, la perdita della persona cara, c'era questo caso che però mi è rimasto impresso di questo uh, era, un fisioterapista che aveva aiutato una donna con, con i suoi massaggi, ma lei aveva una patologia, di cui non era a conoscenza a una vertebra sua da memoria eh? e lui manipolandola involontariamente. Ovviamente l'aveva paralizzata, per, per sempre. e questo era diventato il suo. No, non era lutto, giustamente Era più nell'ambito del trauma, però non era un disturbo post-traumatico da stress così come la diagnosi di, di SM, ma era trauma in un'accezione un più ampia. Quindi, e la tecnica rimane la stessa. Sì, perché in realtà. È un trauma, nel senso che se intendiamo il trauma come quell'evento uh -huh. che eh, inserisce una, una specie di frattura, di ferita, che non si rimargina perché ti intrappola in un circolo di tentativi, eh, diciamo, di andare avanti, ma non vai avanti, sì. e que quello è stato un trauma basato molto sul senso di colpa, sì. su una rabbia quindi rivolta verso se stesso. Sì, sì, sì, sì. Cui, eh, in un primo passo, eh, il, il, del il romanzo del trauma serve proprio per distaccarsi da quell'evento che continua a invadere la tua mente come appunto un evento traumatico. Mm -hmm. cui, eh, si procede lavorando su quella che è la sensazione rimanente che a volte può essere appunto la rabbia, il senso di colpa in alcuni casi semplicemente il dolore del lutto di una perdita la è una terapia anche questa per quanto si strutturi in modo diverso che ha comunque quattro fasi come tutte le terapie sì. cioè esiste la, la prima fase che è quella diciamo fondamentale che abbiamo detto di, eh, in cui io devo catturare il paziente diciamo quella che si definisce la diagnosi, che noi non definiamo diagnosi, comunque definiamo il sistema percettivo-reattivo, portiamo il paziente a mettere in atto le strategie che gli, vengono, che gli vengono date, ma esiste anche poi una seconda, una terza fase in cui utilizzando diciamo, un po' il nostro modo per cui partiamo dall'alto per arrivare un po' più verso il basso, nel momento in cui il paziente comincia a ricollocare l'evento nel passato, dobbiamo anche guardare quello che viene, che viene fuori talvolta emergono altre sensazioni di base molto forti, altrettanto invalidanti, su cui si deve lavorare. Per trauma, comunque, per disturbo post-traumatico da stress, intendiamo tutti quegli eventi che dividono in due la realtà, con un primo e con un dopo, sì. ma il paziente non riesce a traghettarsi nell'evoluzione del dopo, rimane incastrato esattamente in quella frattura. Sì, sì. Io volevo sottolineare questo aspetto perché um, non vorrei che... Il a, a volte non ci rendiamo conto di come eh, possiamo rimanere incassati nelle etichette diagnostica. quando devo lavorare con il disturbo post-traumatico da stress è quello c'è cioè una cosa specifica e non mi rendo conto di tutti gli altri traumi che non rientrano a livello di diagnosi da DSM in quella categoria ma in realtà ripropongono una serie di noi diremmo tentate soluzioni eh, che poi sono comuni a allo stesso al il traumatico da stress, um, e due cose ancora. Dopo, quando c'è l'aspetto di sblocco, la tecnica continua a rimanere quella fino a farla scemare? Si fa altro? Dici un allora, pochino: eh, La tecnica del romanzo del trauma eh, viene poi data diciamo al bisogno, cioè quando l'evento che dobbiamo ricollocare ogni tanto riemerge, perché ovviamente non sparisce dal giorno alla notte. Esiste proprio un cambiamento notevole, ma l'evento può riemergere, può riemergere perché si vedono persone, si incontrano luoghi che possono far riemergere. Allora viene dato al bisogno, cioè quando l'evento riemerge scrivi. Mm -hmm. Poi eh, a seconda eh, di quello che si era strutturato eh, sul trauma esistono altre tecniche. Faccio un esempio, se eh, la principale coping reaction del disturbo post fosse stato un evitamento con conseguente evoluzione di disturbo con attacchi di panico, è ovvio che in un secondo momento si deve anche utilizzare la tecnica principal per gli attacchi di panico, che è la peggiore fantasia. Ciaro. Se la copy reaction, per esempio, invece del tentativo di tenere sotto controllo i propri pensieri o talvolta anche del tentativo di tenere sotto controllo la realtà fosse stato un disturbo ossessivo compulsivo si deve lavorare sul disturbo sessivo-compulsivo. Oppure no. se fossimo stati di fronte a un disturbo post-traumatico con evoluzione nella re resa, cioè nella rassegnazione e quindi in un eventuale disturbo... Depressivo, ovviamente dobbiamo lavorare sul disturbo depressivo, dopo ci ritroviamo a lavorare su quello che il disturbo aveva portato a costituirsi. Mm -hmm. Talvolta basta invece solo lavorare sul coronanza del trauma perché ricollocato nel passato l'evento traumatico, la persona riprende fisiologicamente la propria vita. Si sblocca. Dipende proprio da caso a caso.